Ciao, buongiorno, come state? Tutto bene? Ah, siamo stati insieme anche martedì per la nostra consueta diretta dopo, dopo l'appuntamento pasquale eh, quindi insomma ci siamo un po' raccontati quante uova abbiamo mangiato e devo dire che tutti alla fine eh, insomma, ci avete dato dentro bene nel senso che avete mangiato un bel po' di uova avete fatto anche un buon pranzo di Pasquetta insomma con gli amici c'è chi l'ha dovuto fare a casa perché eh, insomma non era proprio bello il tempo anzi pioveva chi l'ha fatto con gli amici chi l'ha fatto ha continuato a farlo con i parenti così come è successo per Pasqua ma la cosa eh, interessante è stata quella di eh, dirci bene, <ride> critichiamo sempre l'acquisto delle uova ma poi in realtà insomma eh, siamo quelli che andiamo anche un po' a a toglierle no? ai nostri figli, perché? Perché alla fine l'uovo è l'uovo e in qualche modo insomma ci riporta anche noi un po' al nostro passato di quando eravamo bambini, perché ne abbiamo ricevuti, perché non ne abbiamo ricevuti, insomma questo diventa sempre un po' una domanda che si fa, no? che ci si pone, insomma se il comportamento è legato anche un po' a come siamo stati da ragazzini. Uh, la mia Pasqua Pasquetta è andata bene, l'ho passata in famiglia, insomma eh, Pasquetta l'abbiamo passata con, eh, con gli amici, abbiamo fatto una grigliata, nonostante il tempo non fosse bellissimo, ma non importa, Insomma, l'importante come si dice era quello di stare tutti quanti insieme, così è stato, così ci siamo divertiti, e nel frattempo che è successo? Beh è successo che eh, come molti di voi mi hanno anche detto da oggi si fa un pochettino di dieta quindi abbiamo iniziato a parlare anche un po' di quello che sarebbe stato il, il nostro <ride> pranzo di oggi o comunque come potevamo smaltire insomma tutto quello che avevamo mangiato da lì avete iniziato a parlare insomma di chi avrebbe cucinato pesce, chi... In qualche modo invece avrebbe portato un po' eh, un panino solamente al tonno perché era al lavoro. Chi come Carla invece adora il panino con la frittata ma la frittata calda questo perché da piccola insomma quella fredda non gli è mai piaciuta e adesso è rimasta con questa cosa che se la frittata nel panino c'è deve essere calda Ti capisco Carla in realtà poi in primavera estate va bene anche fredda insomma non è male però capisco che queste cose di quello che ci è rimasto un po' inculcato quando eravamo piccole insomma ci rimane e ci porta avanti eh, chi invece c'è mangiava anche una buona quantità insomma di cibo nonostante avesse mangiato pranzo e cena, ad esempio mega naturista, piova con patate delle salverde, penetta al salmone contrito di erba cipollina, baccalà in bianco con polenta bianca, annaffiato il tutto con ottimo vino bianco. Caspita! Questo è un altro pa pasto di Pasqua e non sola. Eh, poi c'è chi. Mh, insomma, ci ha anche detto che in realtà. A Pasqua è vero che è andato a festeggiare, magari a fare anche un picnic con amici, ma l'ha dedicato anche un po' a una visita fuori porta, no? le classiche visite fuori porca, porta. E allora, ad esempio, Gualtiero è andato alle Isole Borromeo, Stresa, Lago Maggiore, e anche lì dicevo: oh, Mamma, dei bei ricordi! E sono posti dove ci vai, ci sei andata magari da giovane, e poi dici: Ah, ci devo tornare, ma poi alla fine non riesci mai a ritornarci perché, perché hai sempre troppe cose da. Da fare e, e diventa veramente difficile in qualche modo riuscire a star dietro a tutte a tutte le, le gite e le vacanze chi invece appunto è andato invece a, a tornavento eh, dove c'era scenario della valle del fiume ticino eh, ma anche chi cercava addirittura di prendersi un po la tintarella integrale anche se devo dire la verità insomma ieri non, non faceva tutto proprio tutto questo caldo è eh, proprio così vogliamo dirla ehm, e poi abbiamo ha parlato anche di eh, borghi, questi borghi più belli d'Italia che insomma eh, vengono sempre un pochettino eh, così, eh, tornano alla ribalta e eh, tra l'altro ci sarà un incontro proprio di, dei sindaci di questi oltre 250 borghi più belli d'Italia che si ritrovano per firmare anche delle convenzioni, no? importantissime per eh, sia per sostenere il territorio e quindi l'ambiente magari andandole a visitare in modo più green anche elettrico oppure per far conoscere quelli che sono i borghi più belli eh, anche al turismo turismo che tra l'altro dicevamo c'è appena stata Pasqua Pasquetta in realtà eh, presto ci sarà anche un altro ponte come quello del 25 di aprile e poi il, il 2 giugno quindi abbiamo tempo anche andare a visitare poi ci sono tutte le feste eh, le vacanze estive, per cui un modo anche per raccontarci eh, un po' i posti dove poter andare a visitare. Tra l'altro, anche mm, Simon ci ha detto che in Inghilterra eh, esiste anche questa gara tra borghi, tra villaggi: addirittura si danno dei premi anche per i, vi, per i vicini più gentili. E qui insomma ci siamo detti, mm, non lo so se noi riusciremo a. A vincere questi, questi premi come vicini più gentili, però insomma ci possiamo lavorare. Magari nelle piccole cittadine, sì, nelle grandi città, alle volte non si conosce neanche il vicino che è no? un rimpettaio davanti a noi. Ehm per il resto insomma eh, queste sono state un po' le cose eh, di cui abbiamo parlato e poi siamo andati a, ad ascoltare anche un, un brano, un brano interessante come questo di Adamant 1989, estratto da questo lavoro che si intitola Manners in Physique noi ci siamo ascoltati Room and the Top che era il singolo che insomma è stato più alto in classifica guardate vi faccio vedere anche il retro di copertina che sembra veramente un quadro in inglese quindi è stata un po' oggi la nostra anche di questo brano, poi De Pesche insomma ha naturalmente dedicato un brano a sua moglie visto che era a casa con sua moglie, non era al lavoro quindi si dedicavano un po' di tempo per sé e hanno fatto benissimo. <ride> mi sembra sia stata una cosa mh, azzeccata e, no, e per me è stato un piacere quello anche di effettivamente dedicare un brano. Eh, non sono riuscita a dedicare quello di Rao Casadei, che mi diceva un mega naturista. Che mh, per diciamo così festeggiare. Eh, Insieme in compagnia è bello anche mettere una musica allegra. Condivido. Eh, L'importante è passarlo in modo spensierato. Per il resto, che dire? Eh, dicevo ai Patreon che insomma ci sarà la ricetta eh, della, eh, di Pasqua, anche se ormai è passata. E come sempre, è stato un piacere avervi con me. Siete stati in, in, tantissimi, in tantissimi anche oggi. Eh, io devo di nuovo dedicarmi un po' alla ginnastica per smaltire quello che ho mangiato in questi due giorni per il resto beh ci troveremo nuovamente qui martedì, eh, magari riuscirò a raccontarvi anche qualche borgo che avevo in passato, insomma raccontato ma non, ancora, non vi ho ancora mai fatto vedere eh, e quindi magari ci sarà anche qualche altro racconto prima della nostra diretta di martedì vedremo quale sarà il tema da dare martedì prossimo, tra l'altro se non ricordo male anche Super Falcote, che insomma tornava dal suo viaggio e avevamo detto che magari ci avrebbe raccontato anche il suo viaggio in Moldavia. Questo è un po' quello che ci siamo detti martedì, eh, quello che abbiamo realizzato, quindi grazie come sempre a voi, un, un bacio, un abbraccio e statemi bene e fate i bravi. Ciao!